anziani vecchi nonni terza età ci sono tanti nomi per questo pezzo del viaggio della nostra vita invecchiare è un privilegio non è concesso a tutti a volte per stare bene bastano quattro chiacchiere al telefono basta poter abitare la propria casa accarezzare le proprie cose, i propri affetti, le proprie abitudini. Basta sapere che c'è qualcuno a portata di mano per le emergenze. Così anche i miei cari sono tranquilli. Non conta se la vista è anebbiata, se l'udito non è più quello di un tempo, se il passo è incerto. Conta continuare ad avere fiducia nella vita, questo conta, perché la vita è una ricchezza da custodire in ogni istante e da raccontare, il resto sono chiacchiere.